Che cosa succede quando l'agenzia delle entrate? Eh, Dio non ce ne voglia, ci viene a bussare alla porta l'agenzia delle entrate o la guardia di finanza, chi in quel momento fa le pesci del fisco, per contestarci eh, una, una estrovistizione. Quindi, eh, da dove si parte, che cosa succede? quali sono le conseguenze, è giusto che eh, questo video dedicato alla tematica dell'accertamento in qualità di imprenditore devi sapere appunto che cosa, che cosa succede, come, come prepararti o quantomeno devi sapere quali sono le conseguenze delle tue scelte quindi se hai impostato eh, una società estera senza sostanza con riferimento al mercato italiano Uh, che abbia un amministratore uh, fittizio di cui sei tu il, lo stesso amministratore cosa che non ti auguro evidentemente nel, all'interno di una pianificazione fiscale seria evidentemente non ci si comporta così ma cerchiamo di capire anche in caso di uh, una contestazione genuina perché può succedere che io ho fatto, abbia fatto le cose come si deve e che comunque l'agenzia delle entrate però purtroppo uh, è come dire il cui libero arbitrio e uh, non ha nessun tipo o quasi nessun tipo di di limite, se vogliamo dire le cose come stanno, perché molto spesso si antepongono le, eh, i documenti di prassi, quindi le, le circolari dell'agenzia delle entrate stessa alla normativa vera e propria, comunque anche i, appunto in condizioni di buona fede, quindi di genuinità di una struttura estera, potresti trovarti comunque ad avere a che fare con gli uomini del fisco e a cercare di ribattere a una contestazione per, per vestizione Quindi vediamo esattamente passo dopo passo che cosa succede. Uh, numero uno, accesso presso la sede italiana della società o del socio l'agenzia delle entrate, gli uomini del fisco in generale possono dunque fare due cose, o bussare alla porta della società o bussare alla porta del socio, questo perché evidentemente una società estera può essere detenuta o direttamente da una persona fisica o invece per il tramite di una società e questo è il caso in cui quando l'abbiamo detto costituisci per esempio una holding italiana per aprire una società che ti lavora dalla, dal Regno Unito o dalla Bulgaria o dalla Roma Mania, eccetera eccetera lo fai evidentemente quando lo fai unicamente per il risparmio fiscale quando costituisci una società aumenti la presenza tassabile o comunque la presenza accertabile tua personale perché a quel punto avrai un ufficio, una sede legale, potenzialmente anche dei dipendenti e quindi aumenti la probabilità che eh, il fisco se ne accorga e quindi che arrivi un accertamento. Diverso in caso in cui invece tu unico socio apri una società all'estero e eh, ti diriga tutta la tua giostra per il tramite per esempio di un computer nella soffitta di tuo nonno. Quindi evidentemente uh, sono due attività che configurano in ogni caso, se non c'è sostanza economica e se l'amministrazione è fatta dall'Italia, in ogni caso configurano l'istituto di esterovestizione è chiaro che la, le probabilità di una contestazione sono più ampie nella misura in cui c'è una holding che detiene una società estera e minori nella misura in cui c'è un socio che, che controlla una società e amministra tutto tramite il suo computer questo concetto è assolutamente valido anche negli altri paesi, soprattutto negli altri paesi dell'Unione Europea quindi per esempio se tu vai in UK con il Regno Unito, piuttosto che a Malta, e poi ti apri una società all'estero, il problema dell'amministrazione del poem ce l'hai comunque, quindi fai molta attenzione, è driblabile però il, di base, e il problema ce l'hai comunque, ok? Comunque questi cristiani che fanno, vengono, accedono presso la sede italiana e a questo punto si mettono a spulciare un po' tutto quello che trovano e chiaramente loro hanno il, il diritto di poter mettere le mani dappertutto, non ci sono parti della casa o della sede legale della società dove loro non possano cercare, quindi anche all'interno di una cassaforte, cioè loro teoricamente la possono aprire, quindi la prima cosa che fanno è ti bloccano, ti sequestrano i computer, ti sequestrano anche tutte le chiavette e tutti eventuali hard disk esterni e eh, se non lo controllano stesso sul posto, se lo portano direttamente a casa loro oppure se ne fanno una, una copia. Quindi vanno a vedere, soprattutto la prima cosa che fanno, vanno a controllare i file Excel per cercare di capire se c'è Uh, un bilancio nascosto, una contabilità parallela, cosa che probabilmente ci sarà. Perché se tu hai una società all'estero e che però ecco tu è completamente governata da te, di cui sei socio unico e amministratore, probabilmente ci sarà in qualche parte della tua casa o del tuo computer un foglio di calcolo, piuttosto che in Word, dove banalmente terrai l'elenco dei ricavi e l'elenco dei costi. o un PayPal collegato alla tua società, nei uh, cui password salvate all'interno dell'hard disk, quindi del o del server, insomma, del cloud dove da, da, dal quale accedi alla gestione della tua società a meno che non è criptato loro possono entrare e possono andare a vedere se trovano queste robe qui chiaramente più grande l'attività che si trova all'estero più maggiori siano le possibilità di trovare forme di contabilità parallele sommerse come addirittura quella di creare appunto di trovare dei bilanci a tutti gli effetti che però evidentemente non hai depositato presso la camera di commercio dopodiché numero 3 c'è l'esame della corrispondenza quindi dopo aver controllato se ci sono documenti societari beh, e propri, cosa che è capitata molto, molto spesso, quindi se c'è cioè, il bilancio della società romena, te lo sei fatto in Italia per intenderci, dopo si vanno ad esaminare tutta quanta la corrispondenza. Una volta si esaminavano anche i fax, oggi evidentemente meno, ma le mail rimangono il documento principe, quindi tutto il flusso di mail che c'è tra te e l'amministratore estero tra te e il commercialista della società estera banalmente vengono esaminate punto per punto anche qui è evidente che più grande la struttura maggiore il fatturato maggiore sono gli individui gli agenti esogeni i soggetti clienti fornitori eccetera eccetera con i quali va a interagire questo evidentemente dipende dalla, dalla grandezza ma anche dalla Dall'organizzazione del, del business è maggiore la possibilità di ricostruire di ritrovare qualcosa che non va, un flusso, una mail che ti, è, che ti è scappata con il commercialista, piuttosto che con il tuo agente che ti sta dando una mano in UK, eccetera, eccetera, quindi anche le mail devono essere tenute sotto controllo. Numero 4, dalla documentazione emerge un potere gestore esercitato dall'Italia, quindi che fanno loro dopo che si sono fatti tutti i fatti tuoi, ti hanno sequestrato tutto, ti hanno controllato tutto, hanno esaminato tutto quello che hanno trovato riconducibile alla società estera in termini di bilanci, di amministrazione, di contabilità e di corrispondenza possono trarne che esiste un potere gestore esercitato dall'Italia oppure no è chiaro che se nei primi tre punti si sfociano in un fiasco perché non, hanno, non trovano niente che, te, che ti possono opporre, uh, a meno che non si configuri un reato di esterovestizione di, di diritto ma è un altro discorso loro uh, ti, uh, non possono contestarti nulla se invece evidentemente dall'esame dei documenti di qui sopra uh, si rendono conto che obiettivamente tutta il, il, il mastro giostraio sei tu e allora ne prendono atto e vanno al punto numero 5 e ti scrivono il processo verbale di Uh, constatazione. Il pvc, che si chiama in, in gergo il processo verbale di constatazione, è praticamente il documento principe nel quale loro iniziano a farti uh, le loro contestazioni, cioè non è il documento cui tu puoi, puoi opporti, ma è il documento che poi sfocerà nell'avviso di accertamento se non si risolve la questione prima. Cioè nel pvc banalmente gli uomini del fisco vanno e scrivono tutto quello che hanno trovato, quindi è il documento all'interno del quale convergono tutte le loro osservazioni e tutti i uh, l'elenco di tutti quanti i documenti e relative contestazioni che ti fanno e quindi nel pvc loro vanno proprio a, a citare testualmente eventuali passaggi che trovano all'interno dei documenti o all'interno della mail quindi dicono nella mail del, del giorno X dell'anno X più 1, eh, il signor Paolo Rossi scriveva all'amministratore ah, della società Y quanto segue, fammi questi acquisti, fammi queste compere, fammi questi bonifici, paga queste persone, eccetera eccetera, quindi eh, non è più complesso di così. Sono un bel po' di pagine tendenzialmente e la grandezza deriva evidentemente anche da quello che hanno trovato gli uomini del fisco quando ti hanno fatto l'accertamento e si culmina chiaramente con la contestazione, se hanno trovato qualcosa dell'esterovestizione, quindi il punto numero 6, alla fine del pvc. Dopodiché, effettuazione di accertamento extracontabile a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Che cosa vuol dire? vuol dire che se loro hanno delle basi solide sulla, sulla, sulla base delle basi delle quali, perdona gioco di valore, riescono a, a dimostrare che, eh, la sede dell'amministrazione è in Italia, ti contestano l'esterovestizione, la conseguenza ehm, ti vanno a ricostruire il reddito accertabile che avresti dovuto dichiarare in Italia. Infatti, come legge anche nella slide, considerare fiscalmente residente in Italia un soggetto estero significa attribuire a questo tutti gli obblighi che hanno i soggetti italiani a livello dichiarativo e di versamento delle imposte. Cioè, prima ti ricostruiscono, uh, per, finisco di leggere, quindi pertanto il reddito attribuito alla società esterovestita, essendo questa considerata fiscalmente residente in Italia, sarà l'intero reddito prodotto in base al criterio della tassazione mondiale. Cioè, tutto quello che hai dichiarato con la società estera ti viene eh, riportato a tassazione in Italia. Se loro non riescono ad avere accesso al conto corrente della società estera o al bilancio della società estera perché non è scontato o perché magari è una forma che non, il non prevede il deposito di bilancio perché si trova in una giurisdizione in cui non ci sono obblighi particolari di contabilità come per esempio il Delaware o, o perché semplicemente non sono riusciti ad accedere al conto corrente per una serie di, di motivi perché una giurisdizione non trasparente, non collaborativa, eccetera, eccetera, allora loro ti ricostruiscono, si dice sinteticamente, il reddito e ti dicono: Guarda, ehm, sul chiaramente devono aver trovato quantomeno una base di contabilità o una base. Eh, da cui partire, però tendenzialmente loro ti possono ricostruire, anche in assenza di documenti contabili, ti possono ricostruire tutto quanto alla produzione di reddito, anche basandosi su alcune presunzioni, più o meno giuste, più o meno legali, più o meno contestabili in sede di contenzioso. però comunque eh, funziona così. Quindi ti ricostruiscono il reddito e ti dicono per me hai guadagnato 100 nell'anno X, avresti dovuto dichiararlo in Italia, non l'hai fatto, se l'avessi dichiarato in Italia avresti dovuto pagare una, de una determinata cifra. Me la paghi, mi paghi le sanzioni e mi paghi anche gli interessi. Questo è vero per tutti gli anni soggetti di soggetti a ancora oggetto di accertamento, che tendenzialmente il, un, di, un singolo periodo di imposta è accertabile fino a sei anni eh, successivi, quindi come vedi la finestra all'interno del quale ti può arrivare una contestazione è i redditi per esempio del 2019 te li possono contestare fino al 2025, quindi per sei anni tu hai questa spada di Damocle che pende sulla tua testa che se ti arrivano un accertamento le cose non le hai fatte bene, loro ti possono dire anche nel 2025, guarda che i redditi del 2019 avresti dovuto dichiararli in Italia, non l'hai fatto, adesso me li paghi, sia i fini Ires, sia i fini Irap, sia i fini Iva e ci paghi però anche tutte quante le sanzioni. Lo stesso avviene sul, sul fronte IVA, come c'è scritto nell'ultimo capoverso della slide, l'Agenzia delle Entrate potrà riconsiderare tutte le operazioni poste in essere sul territorio nazionale come cessioni o prestazioni nazionali soggette ad IVA, anziché come operazioni intracomunitarie oppure territorialmente non rilevanti, con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative e penali. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, sopra i 50.000 di imposta accertata scatta il penale che prevede dai 6 mesi ai 5 o 6 anni di eh, galera. I reati sono contestati agli amministratori e a tutti i soggetti che rivestono posizioni apicali e assumono decisioni strategiche per la società, anche di fatto quindi, anche se hai un amministratore fantoccio da un'altra parte, ma l'amministratore di fatto posi, poi sei tu, tendenzialmente anche tu rischi solidalmente una contestazione se non riesci a dimostrare in qualche modo che sei soltanto cioè tu non c'entri niente con la società, e tutta la colpa dell'amministratore quello che risulta, diciamo, dai documenti contabili. Ma il punto è che loro prendono il tuo 100 di reddito, fatto 100 il tuo reddito che avresti dovuto dichiarare in Italia, e ci applicano anche l'IVA. Quindi oltre a pagarci il 24% di IRES più il 3,9% di IRAP, ti applicano anche eh, l'IVA, ti possono contestare anche, anche l'IVA. Ti vanno proprio a ricostruire tutte le transazioni come se le avessi effettuate tramite una società italiana e quindi ti dicono questa operazione è imponibile e quindi va il, va il 22%. Questa operazione è intracomunitaria perché l'hai fatta nei confronti di un altro Stato della comunità europea, sia come acquisto sia come vendita e quindi eh, avresti dovuto trattarla come una vendita intracomunitaria, non imponibile. Quest'altra operazione è territorialmente non rilevante perché noi sappiamo che ai fini dell'IVA è detto in maniera spicciola, non va applicata su tutte le operazioni. Uh, il decreto IVA, che è il 6.33 del 72, è chiaramente un decreto estremamente complesso all'interno del quale vengono disciplinate le varie fattispecie imponibili, non imponibili, non rilevanti ai fini IVA e loro praticamente, eh, se ne vale la pena, se trovano ciccia, Prendono il 633, lo applicano alle movimentazioni del tuo business e ti applicano l'IVA con tutte le conseguenze del caso. Quindi oltre all'IRES, oltre all'IRAP, devi versare anche le sanzioni, anche gli interessi e anche l'IVA. E soprattutto devi versare le sanzioni collegate alla mancata tenuta della contabilità, alla mancata tenuta dei libri contabili, alle omesse dichiarazioni dei redditi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono una serie di contestazioni infinite, qui devi sapere che le conseguenze in materia di estrovestizioni sono molte e sono, sono pesanti. Gli accertamenti in questo senso sono numerosi e il rischio di accertamento sale nel momento in cui aumenta la tua presenza, la tua evidenza, l'evidenza di avere appunto una presenza societaria e quindi una holding all'interno del territorio della penisola italiana.